Salve carissimi, io sono Nick Radogna, ma guardate dove sono, sono a Bari, nel mio paese, nella mia città. E sapete perché? Sono curioso in realtà di vedere dove stanno i migliori posti in cui mangiare il cibo in generale, quello italiano. Perché magari la carbonara è diversa qui. Hey, where's the nearest sta station? Nick. Jack! I'm over for you. Oh. Oh. Ma che sta facendo questo qua? Ma tu non stavi a Los Angeles. I came to try some real food like I e allora lo facciamo insieme sto video. Uh. Non ci credo! Jack è qui con noi a Bari! I made it. Are you excited to try the real Italian food? Yeah, I traveled 5000 miles across the, oh. the freaking world. I traveled across the world to come here. Wow! Oh. E quindi questo video si trasformerà in americano prova il cibo italiano per la prima volta. Sì. Italian as well. E quindi mi raccomando, ragazzi, mettete un bel like e iscrivetevi al canale e poi se vi va, seguitemi anche su Instagram. Iniziamo ovviamente dalla colazione. Allora, sei pronto a bere il caffè espresso italiano? Are you ready? Sì. Non vedi l'ora? Sì. Ti piacerà? Sì. <ride> Sa dire solo sì, tipo Jim Carrey in Yes Man movie. Sì. Ci sono qua un po' di dolci, Jack probabilmente si prenderà un bel cornetto al cioccolato. Questi cornetti sono belli su sono molto belli E mo' lui se li mangia Eccoci qua siamo anche con Marco Sei pronto a provare il caffè italiano? No vettelo ora Sit down sit down please E quindi adesso è arrivato il momento di bere insieme I'm very interested to know the difference here This is extremely small In America much bigger E onestamente ti dico che a me quello americano fa schifo per te è acqua E abbiamo anche qui i cookies americani uh Not mean, not mean. It tastes different. More, very some more. Taste me, let's see me like. like home. Benissimo, questo sarà tipo il milionesimo caffè della mia vita. Cin cin e adesso se lo beve lui. Very good, I like it actually. Better than America. Oh. <laughs> not gonna lie, a little bit better strong, this big, ma gigantesco. E io onestamente l'avevo intuita questa cosa sul fatto che questo caffè è troppo forte per gli americani perché sono abituati a mischiarlo con l'acqua, soprattutto in bicchieri molto ma molto grandi. E quanto costa un caffè americano? What size? Medium. 6 Invece qui, come ben sapete, solo un euro. Però adesso ti devi mangiare il cornetto al cioccolato mangialo mangialo 8.5 Not as great as Perry. Ok. Yeah, better than America. Vabbè, saremo anche peggio dei francesi. Però almeno noi abbiamo il bidet. E questa era la colazione italiana. Quindi passiamo a qualcos'altro adesso. Ho oh, molto fame. E mangio, mangio. Ok, Jack, guarda dove ci troviamo. Siamo ad albero bello. E ora sono un po' curioso di vedere cosa ti posso far mangiare. Non lo so ancora nemmeno io. Però ti porterò da qualche parte. Va bene? Belle ciuli Eh, sì, sì, sono bellissimi sicuramente. But now you have to. It something oh, of Italian Mamma mia! E siccome siamo qua in giro per Albero Bello, stavamo pensando a quante parole in realtà hanno una pronuncia diversa dall'italiano all'inglese. Siamo adesso qui con Jack per vedere un po' di differenze. Per esempio, la Nike si dice Nike, la Levis si dice Levis, oppure Amazon Amazon, oppure Twitter Twitter, oppure McDonald's McDonald's, Samsung Samsung Versace Versace, Mercedes Mercedes. KFC Salute No, no, non ho fatto lo starnuto, eh. I mean, KFC ah, KFC okay. KFC. Ecco, ecco. Però adesso forse ho trovato qualche posto per mangiare un dolce molto, ma molto buono. E forse questo dolce sarà il pasticciotto leccese. So, is it better than the Starbucks pastry? Ma sicuramente, guarda. All right, I guess I'll have to find out for myself. Andiamo, e ci siamo, caro Jack. Adesso ti faccio mangiare un bel pasticciotto leccese. Anche se io sono di Bari. La Puglia l'amo. L'Italia l'amo. Ed è giusto anche far provare i cibi degli altri paesi d'italia. Eccoli qua ce li abbiamo anche in esposizione. Let's go! A mio modo di vedere è secco Però sto aspettando di arrivare al momento della crema eh. Molto bene 7 out of 10 It's quite different from what I used to But I enjoy it It tastes like cornbread But with pudding on the inside Put it into American terms Beh devo dire che all'inizio era secco Poi con la crema diventa molto ma molto buono Io me lo finisco Anche Jack dall'ultimo morso E passiamo al prossimo cibo italiano Are you liking the Italian food? Yes Let's try another one Oh yeah Eh, stiamo per provare la vera pizza italiana da rosso pomodoro Tu sei contento di mangiare la pizza italiana? I was born ready, Nick. Che poi la cosa divertente è che io a Chucky Cheese ti dissi vieni in Italia per provare la pizza italiana. No, don't cry man, I'm in Italy to eat the real pizza. Chucky cheese è molto buono, quindi. Do they sell pineapple pizza by any chance here? Si è fissato con l'ananas questo. Oh, vattini da America, per favore. Ok, siamo prontissimi. A lui una bella margherita fatta con amore. Direttamente da Campani, anche se stiamo a Bari. Io invece non ho preso un panzerotto, ma ho preso una bellissima pizza fritta. I'm gonna be honest, I'm gonna give you my honest opinion. Non ti insozzare tutto, mi raccomando. Vediamo cosa ne è È bene. leggendario. <ride> è leggendario. 9.5, ma Chuck E. Cheese è ancora il numero Niente, niente da fare. Lui preferisce quella americana. Is it better than Papa Jones, Domino's Pizza, Pizza Hut? Of course. È sempre top il cibo italiano. Ti è piaciuta la pizza? Sì, forza Italia. E che sei amico di Berlusconi? <ride> sì. <ride> <ride> e siamo finalmente adesso alla parte del McDonald's. Ti sto portando al McDonald's italiano. Devi sapere che stanno due nuovi tipi di Big Mac. Ed ovviamente, oltre a questi due, andremo a provare anche il Crispy McBacon. Che, tra l'altro, non so se lo sapete, ma è un panino che abbiamo solo noi. E lui non lo conosce. Sono affamato. Abbiamo qui due tipi di Big Mac. Buono, buono. Adesso facciamogli pure assaggiare degli antipasti. Kit Kat McFlurry, Smarties McFlurry. Yeah, in America only M&M. E adesso no. così, giusto per curiosità, prendiamo anche i panzerottini This is like panzerotti, but small All right guys, I'm at a McDonald's in Italy right now This is the behind the scenes outside here This is absolutely crazy Never seen this before Oh my god, this guy is an icon He's an, <laughs> an Italian icon, man Adesso andiamo a confermare l'ordine Abbiamo speso un totale di 30 euro, wagio No, vete l'ora They have games here No games in America Quindi mi stai dicendo che in America non avete videogiochi No games, only guns Buon appetito, Jack! Allora io inizierei onestamente dalle patatine ricche These are rich fries with cheddar and bacon oh. Ok, I think that you can taste them Le mangio pure io insieme a lui, ce le mangiamo Very different in America Usually only ketchup reminds me of nachos Ma adesso è arrivato il momento di provare il Big Mac Però quello con il pollo Never heard of it, until now Ecco infatti, è la prima volta Andiamo ad aprire oh. Bella, bella, bella Beh devo dire che è molto pieno di insalate in realtà 3, 2, 1 <ride> Vediamo adesso il nostro carissimo Jack che ne pensa It's all right, but I like the original better Maybe it's a little... Too healthy, healthier than America. Ok, è salutare. Quindi così. Vediamo com'è. Onestamente, è duro. Non mi piace molto il contrasto del pollo con la maionese. Yeah, same. E probabilmente sono d'accordo con lui sul fatto che è meglio l'originale. I mm. mm. prefer less ingredients. Il prossimo invece è un Big Mac. però ha semplicemente il bacon dentro. Quindi secondo me non è che sarà qualcosa di speciale. Vediamo che cosa ne pensi il nostro Jack. Not bad. Ok, non è male per lui. Ci sta. Out of Vediamo il bacon. C'è qui? Sì, non è necessario anche tantissimo in realtà e olé. questo è meglio lo sai onestamente io sono abituato all'accostamento del bacon col ched però dai questo non è male mm. Jack non vedeva l'ora in realtà di mangiare il flurry quindi va bene accontentiamolo anche perché lui mangia ma go go eat i flurry in the United States Eminem Eminem, Eminem. Kit -Kat. ok loro mangiano il flurry con Eminem lo vedo abbastanza curioso eh Vai Mamma mia Mamma mia Kick Cat McFlurry If You guys haven't already tried it I highly recommend it Hit Cat McFlurry Arrivederci What's next? Lui gode perché nessuno lo conosce Invece io sto morendo di cringe Could you guys order me a few more? Ma adesso è arrivato il momento del gran crispy Mac Bacon. Pensa che qui c'è una stranissima salsa Che sicuramente tu non conosci Guarda com'è bella e guarda com'è succulenta Prego mangia Vai vai vediamo che cosa ne pensa il nostro Jack Speriamo che non me lo finisce tutto Sexy yes. 6 Go back in USA Baby 6.5 Are you crazy? I'm a picky eater Lui non va pazzo per questi strani gusti Vai vai io me lo mangio tutto It's really good bro The sauce is incredible Ma qui abbiamo una specialità barese Che barese tanto non è Stiamo parlando dei panzerottini Ovviamente ragazzi sono surgelati Non sono come quelli baresi fatti in casa Però vabbè dai Già che ci stiamo in America loro non li hanno Li facciamo provare al signor Jack Never had a real panzerotto before Ok Vai, vai, vediamo che ne pensa. Secondo me niente di speciale. Eight, but I need to try a real panzerotto. Cioè, Jack, ma come fai a mettere otto al panzerotto e 6 sì, al crispy? <ride> <ride> ma c'è si scema. Bella, bella, bella. è una scema bella. <ride> Mettete like. Ah, beh, almeno yeah. questo lo sa. So. Ma penso sia arrivato il momento di provare la pasta alla carbonara. Direttamente da Roma. Do they put sour cream in sausage? No, vabbè, questo vuole essere cacciato da sta nazione. Famene andare. Mentre ci mangiamo questi. Belli taralli it's right, it's pretty good. Adesso ti dirò gli ingredienti di questa pasta carbonara Ovviamente ha gli spaghetti Anche se in realtà a Roma si possono mangiare Con le mezze maniche E non intendo la t-shirt Poi ci sono i tuorli d'uovo Il guanciale Il pepe E il pecorino so is there no Ancora ma la vuoi finire Vabbè aspettiamo che ce la portano Ed eccoci qua con la nostra carbonara Ammetto che in realtà il pecorino che sta sopra Non è quello grattugiato che si mette così E non so perché è fatto in questo modo Devo dire che hanno abbondato molto con il guanciale. Una cosa però che mi ha detto Jack è che lui non mangia le uova. No, I'm not a big fan of eggs. Why? They scare me. Addiritto. I don't like the smell. I don't like the smell too. Quindi già partiamo male secondo me. Se stiamo mangiando la carbonara. Facciamo così. Vai. Mangiamo insieme. Mmm. Onestamente il guanciale non mi fa impazzire, è mm. un po' bruciacchiato. It's not as bad as I thought, but it's not great, it's okay. Sicuramente non hanno quel gusto della carbonara romana, almeno in cui io l'ho mangiata. Però diciamo che è una buona carbonara, io gli darei un bel 5 e mezzo. I prefer the noodles by themselves. But with tomato sauce, yes, this sauce is alright. But I prefer tomato sauce. Ok, preferisce la classica pasta con il pomodoro. Adesso ce la finiamo e magari passiamo al prossimo cibo. Sperando che sia anche meglio. Ho trovato qua un bel arancino o arancina. Dipende dalla città E magari meglio lo facciamo provare a Jack Vediamo che ne pensa Ci sono pure i mini panzerottini Ma quelli che interessano a noi Sono ovviamente gli arancini belli belli I really want to know What do you think? Alright buddy let's go Yeah cinchino. Mm. Il mio è con ragù Il suo è con la mozzarella Wow Cioè guardate il ragù qui dentro com'è Veramente bello Honestly I don't really like this that much Nick I'm sorry I'm <laughs> Is like, maybe a condition non gli No, you piace. No. Terrible. I personally don't like it. All decisionally, we let you, bro. All right, guys, please don't cancel me. But honestly, <laughs> I have to say, I don't really like this this much. Maybe other Americans would. It's, I don't know what even to compare it to. Do you want to try mine? <laughs> This is with ragu. This is a little better Meno male, meno male Il suo è questo qui Me lo mangio dall'altra parte E me lo mangio Vediamo, è veramente schifoso mm. Siciliani, per favore Giudicate voi Secondo me un po' ha ragione Perché questo qua è molto secco E siciliani, non vi preoccupate Io vi amo, e verrò in Sicilia Per mangiare da Dio I want to give a quick apology To the people of Sicily And I promise I'll come visit soon To try the real one E cosa potremo mangiare? Ovviamente il panzerotto barese My favorite food Panzerotto I'm very excited e nello specifico il panzerotto che andremo a mangiare oggi sarà quello gigante Infatti guardate l'impasto quant'è Mo e qua ci mangiamo in 10 Gli mettiamo questo mix di mozzarella e sugo di pomodoro Chiudiamo l'impasto e poi dritto nella friggitrice. Nah che bello, lo friggi per bene, lo rendi bello dorato E poi con cautela lo esci fuori e lo asciughi bene bene Mamma mia che bontà, mamma mia che bellezza e mamma mia che calori è! Ed eccolo qui, ma quanto è grande, Jack, eccolo qua, This è il is vero? absolutely freaking massive, ladies and gentlemen. <laughs> This thing is as big as a pizza right now. <laughs> I am fired up, baby. <laughs> eccolo qua! È super bollente ragazzi! Mamma mia, mamma mia! Molto bollente! Ma adesso mangiamo dai, che non vedo l'ora. Ma guardate com'è all'interno! Pieno di mozzarella! Cioè, guardate! Oh! I... Ah. After we eat this, can we order a bigger one? Just if you want 45.000 like e andrò a fare il panzerotto più grande del mondo Ma non così Almeno 7 metri, che cosa? I want to see this guy make the world's biggest panzerotto Lo farò Ma adesso è il tuo turno, eh Ci mangiamo i pezzi interi Cin cin Ah Better than McDonald's for sure. Finalmente detto. I understand the hype, it's good, very good. Mm. Somewhat similar to a pizza, but it's got a nice, unique taste to it. I will say this is one of the best foods I've ever ate, but it still does not compare it to Chuck E. Cheese's pizza. It's your choice, people will eat you, no problem for me. I think people, the people of Italy just need to try Chuck E. Cheese's pizza, and then they'll really understand for themselves How legendario, Chucky's really is. Vabbè, si sta divertendo a prendermi in giro. Sai come diciamo a Bari: Mangia e cheat. <laughs> oh, bravo, sta dicendo un sacco di cavolate. Ma se almeno, no? E questa qui era la nostra giornata. Oh. Congratulations, thanks for having me, buddy. Thank you. Io me lo sto divorando. Three, two, Bene carissimi, il video di oggi termina qui. Sono contentissimo di aver portato Jack in numerosi posti per fargli assaggiare tutti i cibi italiani, ma vediamo lui prima che cosa ne pensa. Ma veramente? Allora dipende da voi. Mettete la e io verrò in America O meglio andrò in America E va bene se il video vi è piaciuto lasciate un bel like Iscrivetevi attivando la campanella E noi ci vediamo come sempre In un prossimo video Viva l'Italia oh, va bene eh, ciao carissimi